Rapidissima in maniera tale che riusciamo a chiudere effettivamente per, per le 18 quando dobbiamo lasciare la sala. Ringrazio Loredana per avermi voluto qui, ringrazio tutti gli organizzatori e, e li ringrazio per aver voluto qui un'anomalia perché io rappresento un'anomalia e lo vedremo di qui a poco eh, per quale ragione dico questo. Eh, L'altro giorno seguivo online, a dire la verità, un, un evento organizzato dalla CGL. Eh, che si intitolava Il lavoro interroga, a cui hanno partecipato tutti i leader della sinistra, anche se a dire la verità insomma c'erano un paio di presenze che tanto di sinistra non mi parevano, c'era anche il, segre il segretario Acerbo e si parlava di lavoro. Eh, lì mi sono resa conto eh, di una cosa, Io avevo affrontato diciamo questo ascolto con un po' di speranza, ma ancora una volta la mia speranza è stata delusa. Eh, ci sono pezzi interi di popolazione lavoratrice. Eh, e poi focalizzo sul sud e ancora di più al sud che vengono, che viene regolarmente dimenticata da tutto ciò che è sinistra eh, viene dimenticata o sottovalutata perché si ritiene che sia una parte di lavoro eh, autosufficiente, ricca, benestante con categorie assolutamente novecentesche perché tutto questo non è più vero o non è più vero per tutta questa popolazione lavoratrice mi riferisco, e qui vengo all'anomalia, al, ai lavoratori e alle lavoratrici autonome, le partite IVA, che vengono eh, generalmente ricondotte nell'alveo della popolazione abbiente, eh, bastevole a se stessa, non necessitante alcuna forma di sostegno né di welfare, contro ogni evidenza. Eh, do qualche numero, eh, io rappresento, lo voglio dire qui, eh, un, un sindacato davvero anomalo che si chiama MGA, Sindacato Nazionale Forense rappresento gli avvocati notoriamente nella vulgata popolare considerati dei, dei, dei ricchi eh, ar, arraffoni addirittura eh, quando tutto va bene semplicemente degli evasori fiscali eh, ebbene andiamo a vedere un po' che cosa succede qui nel nostro sud premesso che le partite IVA, non voglio parlare soltanto degli avvocati, ma ovviamente conosco molto meglio questa tranche del lavoro. I lavoratori autonomi sono quasi 5 milioni in Italia, 5 milioni di popolazione attiva, 4 milioni perché eh, la pandemia ha un po' decimato i numeri. Eh, di questi lavoratori autonomi, quasi 5 milioni abbiamo detto, quasi 2 milioni si trovano al sud. Eh, i redditi di queste persone, la vita di queste persone, andiamo un po' ad analizzarla. Voglio parlare semplicemente, perché è un dato che conosco molto molto bene, della popolazione degli avvocati. Ebbene, nel distretto di Corte d'Appello di Salerno, voglio focalizzarmi proprio sul territorio, perché poi credo che su queste cose che dobbiamo andare a guardare, eh, abbiamo eh, che circa il 30% degli avvocati di questo distretto hanno un reddito inferiore a ventimila euro all'anno. Di questo numero ovviamente la maggior parte sono donne. Perché chi più fa le spese di tutta quella che è la difficoltà del lavoro autonomo, che poi va diviso in due parti quantomeno, ma sono tutte e due parti di cui dovremmo interessarci come sinistra, non lasciare questo discorso esclusivamente alle destre, appunto eh, in base ad una visione eh, che lega la lotta. E le lotte e le vertenze sindacali della sinistra, esclusivamente al lavoro salariato. Non è così. C'è cioè la partita IVA che contiene dentro di sé una sacca di precariato esistenziale o non solo esistenziale, perché poi esiste anche la falsa partita IVA, che è un nuovo strumento dello sfruttamento delle persone eh, che ha necessità di sostegno quando ci si interroga in eventi come quello che citavo prima sul perché la sinistra abbia perso fascino sulle persone, perché le persone non seguono più la sinistra? Beh, devo dirlo proprio in un luogo come questo, perché troppo spesso la sinistra, anche se è una parola un po' vaga questa, però ce lo diciamo fra compagni e compagne, si dimentica di ascoltare quello che serve alle persone, quello che serve ai lavoratori e alle lavoratrici. Nel caso del lavoro autonomo eh, ci troviamo in presenza di due tipi di lavoro autonomo, povero, quello del falso lavoro autonomo, cioè della partita IVA utilizzata per tenere eh, su lavoratori precari e sottopagati, ma di fatto in situazione di vera e propria dipendenza, e poi c'è il lavoro autonomo povero. Quello per esempio eh, degli architetti, degli avvocati, dei commercialisti, ma vado oltre le professioni ordiniste, le guide turistiche, i bibliotecari, gli archivisti, gli igienisti dentali, i traduttori, gli interpreti, i lavoratori dello spettacolo che hanno delle gravissime, avevano già fin dalla crisi del 2008 delle gravissime difficoltà, da Affrontare la vita perché sostanzialmente privi di qualsiasi paracaduta per la malattia, per la maternità, per i periodi di calo di reddito che poi è quello che si è verificato a far data del 2008, passando attraverso una pandemia e adesso un'economia di guerra. Se continueremo a dimenticare l'esistenza di milioni di lavoratori e lavoratrici, che e qua voglio fare un inciso che è fondamentale per quello che intendo dire che non sono avversari o nemici dei lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome che si inserisca in questo paese un'idea di salario minimo è salvifico perché perché chi fa il reddito del lavoratore autonomo molto spesso non solo ovviamente ma è il lavoratore salariato e il lavoratore salariato per altro verso ha necessità di lavoratori e lavoratrici autonome che siano libere dal bisogno per fornire la prestazione più onesta corretta possibile più aggiornata migliore non dettata esclusivamente dal bisogno di arrivare alla fine del mese e quindi di lavorare come che sia questa divisione fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati è grazie Loredana perché parlerei anche ore, questo tu lo sai perché non mi capita molto spesso eh, di poter parlare a, come dire, a tranche di persone che non si occupano spesso di questo tipo di lavoro eh, la, la, la, la divisione fra la contrapposizione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato è stata creata ad arte dal neoliberismo che ci vuole divisi invece quello che sarebbe necessario sarebbe di incrociare le lotte e vado al sodo visto che mi restano due minuti e mezzo a questo punto che cosa è stato fatto post pandemia per sostenere i lavoratori iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS? soltanto un provvedimento tanto vuoto quanto popolare. Eh, preso alla fine del 2021 fortemente voluto dal PD che sarebbe l'iscro cioè questa indennità che sarebbe eh, percepibile una sola volta nella vita a fronte di un calo di reddito di più del 50% dell'anno precedente e soprattutto ehm, con a chi abbia avuto un reddito inferiore agli 8 mila euro all'anno praticamente ma questo non lo dico io lo dicono i numeri dati dalla stessa INPS eh, non l'ha preso quasi nessuno quest'iscro eh, con una particolarità fondamentale che ha generato siccome lo Stato non ha messo mano neanche in questo caso al welfare del lavoro autonomo un aumento della contribuzione previdenziale degli iscritti e delle iscritte alla gestione separata INPS spalmato uguale per tutti il che significa che l'aumento percentuale è stato dato sia al lavoratore super povero sia al lavoratore super ricco che cosa proporremmo noi e in questo vorremmo il sostegno dei sindacati vorremmo il sostegno dei partiti e dei compagni e delle compagne noi proporremmo come in realtà era già stato fatto in parte da una commissione sotto la ministra del lavoro catalfo eh, una revisione generale del welfare con un universalismo del welfare che provveda a sostenere i redditi di tutti e tutte le lavoratrici. Esiste una bozza prodotta da questa commissione eh, sulla quale adesso non ho il tempo di, di addentrarmi, però voglio dire una cosa: che prevedeva sì un meccanismo assicurativo, cioè che i lavoratori e i lavoratrici avrebbero dovuto provvedere da soli con la propria contribuzione previdenziale a creare questo tesoretto che avrebbe sostenuto i redditi ovviamente soltanto dei lavoratori a reddito basso ma con una no tax area e con un aumento progressivo delle aliquote ossia con un effetto redistributivo perché a pagare questo tesoretto sarebbero stati ovviamente i lavoratori e le lavoratrici affluenti e non certo chi aveva bisogno di questo sostegno al reddito. Un'ultima cosa Loredana e davvero chiudo eh, con il nostro sindacato abbiamo fatto tante e tante battaglie per i falsi lavoratori autonomi, per i dipendenti di fatto, eh, a partita IVA, voluta dal, dallo schiavista, mi stavo dire dal datore di lavoro ma qui c'è qualcosa in più col comune di Napoli, mi dispiace non aver potuto incontrare l'ex sindaco dei magistris questa mattina avevamo messo su un progetto molto molto importante che andava a sostenere specialmente appunto le false partite IVA eh, avevamo eh, progettato, poi non si è potuto realizzare un protocollo che il comune di Napoli avrebbe sottoscritto in base al quale mh, il comune non avrebbe più affidato incarichi ai liberi professionisti che avessero alle proprie dipendenze fra virgolette lavoratori non inquadrati come da contratto collettivo nazionale o comunque contrattualmente inquadrati e forniti di tutte le garanzie e provvidenze. Chiedo a questa rete che Loredana sta creando in maniera fantastica abbiamo sindaci sindache nel nostro sud che sarebbero disposte insieme a noi a riprendere questo percorso questo perché? Perché crediamo e con questo davvero chiudo che si debba andare concretamente a toccare i problemi delle persone e a migliorarne la vita. Non soltanto eh, parlandone ma facendo anche piccole cose come queste. Se riusciremo ad avere non uno ma 10, 50, poi 100 comuni che non diano più lavoro agli autonomi che però si fanno sfruttatori di altri falsi autonomi avremo già fatto un passo avanti nella lotta contro il precariato esistenziale di questa nostra tranche di lavoro. Grazie a tutti e tutta.